Sì, Presidente, io veramente faccio fatica a comprendere invece l'intervento del Consigliere Pelonzi perché, insomma, come, come ha visto il Movimento 5 Stelle, come dire, sta tendendo una mano alle proposte del, del, dell'opposizione in qualche modo, insomma, per condividere un percorso, eh, come dire, eh, unitario, insomma, sul, sul tema delle bottecelle ma io vedo che invece purtroppo si sta, come dire, sempre, ci si scontra sempre, ecco, con una maggioranza che invece cerca di, di fare... Eh, la cosa giusta è fare del bene chiaramente in questo caso al, agli equiti perciò ai cavalli e, e, e mi trovo anche diciamo, stupito un po' ecco, stupefatto perché ogni tanto ho sentito degli interventi dalla, da parte dell'opposizione dove chiaramente hanno affermato che eh, diciamo si sta discutendo del regolamento però eh, poi bisogna individuare i percorsi perciò passerà molto tempo perciò eh, si vedrà realizzare l'istanza della maggioranza chissà tra quanti mesi eccetera eccetera come se in realtà si volesse allungare il brodo come aver fatto cadere il numero legale ieri più volte durante la votazione degli emendamenti presentati dal Partito Democratico insomma che prima dice che vuole dare sostegno a questo regolamento e poi fa cadere il numero legale, perciò io veramente non trovo poco sensato l'intervento del capogruppo Pelonzi su questo, cioè o si è a favore su un'istanza o si è contro, ma bisogna però specificarlo e dichiararlo apertamente con serenità, nessuno si offende non siamo chiaramente in, in, in una comitiva e, è chiaro che c'è eh, un'idea, c'è una bozza di, di delibera, come vogliamo dire cioè, come, vogliamo come vogliamo specificarlo c'è un'idea chiara di quelli che saranno i percorsi di quelli che saranno, no, saranno appunto le tariffe e ripeto, percorsi che sono stati già dichiarati all'interno delle commissioni competenti e già a mezzo stampa perciò io veramente non... Mi trovo sorpreso, ecco, invece di dire che eh, questa amministrazione sta avanzando velocemente sul regolamento, su un'istanza che comunque porta beneficio a, al, al benessere dei cavalli, si cerca sempre, di, si cerca sempre il pelo nell'uovo. E questo veramente mi, mi, mi trova come dire, un po' abilito e mi, mi dà sconforto, Presidente. Comunque il nostro voto su questo emendamento è contrario. Grazie.